Buongiorno a tutte e a tutti. Nuovo video make up. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video make up per prepararci un po' per uscire di casa. Non so neanche se uscire di casa, però, vabbè. Prepariamoci a uscire di casa. Allora, innanzitutto, oggi ho questa palette qui, questa della Pretty Rare Makeup Revolution. Ho già tolto gli occhiali perché, così, facciamo prima. Ho anche fatto già le sopracciglia. Quindi stop, andiamo bene, tutto bene. Allora, ho cominciato a aprire questa parte. Faccio vedere i bei colori che ha, sono bellissimi, li adoro. Sono troppo belli. Wow, top. E andiamo subito a truccarci. Allora, con primo colore utilizzo questo qui. Questo l'ho preso la Pink Panda. Per, per dire la verità, vabbè, comunque sì. E mi trucco con questo colore qua. Questo, vedete, questo qua sfalza un po i colori la telecamera però vabbè un attimo solo che devo andare a prendere il mio specchietto e come ti ritorno allora specchietta munita di specchietto eccolo qua e vi allontano un po dunque ora ci sono Allora, oggi non parlerò molto perché voglio uscire di corsa e andare a fare qualche passeggiata insieme a voi, se riesco. Dopo questo trucco. Ok, beh. Sembra un po' un pugnare all'occhio, però... Okay. niente, non metto altro perché non voglio mettere la rima in dell'occhio, si sì, lo so che non è completo ma io mi sento di fare così, mascara, no, va il mascara, non la trovo, trovo sotto il naso, vabbè. mascara della rimer, questo mi è stato omaggiato qua su youtube, non mi ricordo anche anno ma fa niente, niente. Sto ripulendo un po' lo sconvolino perché altrimenti mi si formano, mi si formano tutti i grumi e non mi sta bene. Io non lavoro molto perché avendo molte ciglia e anche lunghe va bene anche una sola passata. Se ci tengo a ribadire che non sono una truccatrice però mi piace farlo per, così tanto per cioè non così tanto per perché è, è la mia passione non voglio insegnare nulla a nessuno però mi piace truccarmi ed eccoci qua adesso vado di correttore il correttore se lo trovo, eccolo qua. Sempre quello preso sapone, profumi o anche sì, perché no, dalla Douglas. E il costo sarà, due, sarà tra le 2 euro, non mi ricordo. No, vabbè, non, facciamo, non diciamo stupidaggini, però quello è. Mm. Il prezzo non me lo ricordo, caso casomai se me lo ricordo e se no me lo cercherò su internet e ve lo scrivo qua in info box se mi ricordo, perché non sempre mi ricordo di scrivervi nella descrizione dei video che faccio comunque, questo è. Allora, vado a mettere un po' di correttore, non prendo la beauty blender ragazze perché eh, non mi fa impazzire quella beauty blender, non so perché la devo anche lavare, tra l'altro la prossima cosa la rilavo che non mi piace, non mi trovo ragazzi, non mi ci trovo e basta. Dovrei fare il pennello, questo qua è di Limoni Proverie, adesso è Douglas, chiamato Douglas. Ok. Ecco, questa è arrivata mia nonna, ma fa niente, io continuo lo stesso registrare e niente allora sono a parte già meglio e ecco. questa è la vicina e fa chiasso come al solito col suo col suo can cancello vabbè dettagli <ride> vabbè no comment devo metterla troppo perché non basta mai <ride> bello vero ho no, guardato quanto ci sto mettendo ma pazienza allora cipria cipria sempre no, che è sempre Rimmel, ovviamente, questo era ah, il correttore eh, L'Oreal Infallible 327 Cashmere, eccolo qua, questa è la marca, non so come l'ho messo, però vabbè, ecco qua, ma nulla, questi prodotti mi sto trovando benissimo, eh. anzi, cioè, devo, devo cercare di fare le, le palette, però ultimamente mi sto truccando sempre con questa, benissimo, il correttore è fantastico, la dire, mi piace da morire, copre molto bene, non è che non lo so usare, lo uso a mio piacimento ovviamente il, il correttore, a mio piacere si dice, comunque ci siamo capiti. Ora parto col correttore anche nel mento, sempre se non mi pizzico come non so cosa, quando voglio dire strafalcioni. Poi in un video a parte farò il vlog se riesco, non è neanche detto che farò il video vlog, ci voglio provare. Mi anticipo già che forse il vlog riuscirà a farlo, non lo so. Ok. Poi sempre a tema rimel, perché non faccio tutto rimel ma quasi. Prendo questa terra qua che si è rotto come sempre il tappo perché la mia, la mia grazia è sempre quella di rompere quasi tutto ma vabbè, dettagli uso questo pennello qui di Pink Panda preso da Pink Panda acquistato anzi da Pink Panda non preso acquistato allora ecco qua mi si sta umiglio capelli ragazze miei per adesso non ho edito il video questo di oggi lo vedrete in un altro momento perché al momento voglio fare il video vlog e poi farò tutto in un nono secondo cioè farò tutto in un secondo momento volevo dire scusate Vabbè, così è che va la vita. Mamma mia! Ok. Come rossetto non metto niente perché tanto raga che, che rossetto metto? Il più grosso di Chiara Ferragni Che Chiara. Valentino ve lo dire. Valentina Ferragni, la bello crayon, non so se dice così però, uno di quelli che ho pubblicizzato lei su, nella tv. Un secondino, so che devo prendere... La, lo scottex eccolo qua ne eh mm. metto un altro po' perché ero piena di non so cosa mm, non è male questo trucco, via, dai meno male che non dovevo parlare però diciamo che il capolino l'ho passato bene tutte le feste soprattutto sì diciamo bene e vabbè così è il resto potete vederlo da voi che sto benone ecco qua ora vediamo un po' aspettate che mi metto le cose da questa parte lo specchio da questa parte ok No, da questa parte scende di meno. E dall'altra di più. Come si spiega? Aspettate un secondo. Come si spiega questa storia? No. Questo perché spazzano tutte le camera Già. Mamma mia, che pastrocchio ho fatto. e niente ragazzi questo era tutto il capodanno l'ho passato bene a proposito di nuovo buon anno buon 2023 se ancora non ci siamo dati il buon anno e niente ora mi avvicino vi piace spero di sì ora mi sistemo i miei capelli off camera e noi ci si vede al prossimo video, ok? Questi capelli sono un po' sbarazzini, ma vabbè, chi se ne frega, siamo tre amiche, amiche, amici, amici, amici, amici vabbè, Ciao, amici e amiche, ciao. A presto, un bel like, un supporto, un commento qua sotto nella sezione commenti e attivate la campanella qualora voi viate di iscrivervi al mio canale. Però è tutto, ci vediamo quando al prossimo video non make up ma vlog ok? ciao bacio e rivolano a tutti buon 2023